Ciao Laura, ho sottolineato la tua palla di cristallo. <ride> buongiorno, buongiorno a tutti, ciao. Bene, ti lascio, ti lascio la parola e sì. dici, illuminaci su quello che ci aspetta. Ok, allora, io ho fatto i compiti, eh? diciamo che ieri sera tardissimo e stamattina mi sono andata anche a rileggere gli ultimissimi articoli sulla bozza della finanziaria che è ovviamente in corso quindi intanto vi dico subito una cosa che lo dico sempre in questi casi eh, tutto quello che dico uso il condizionale e non arrabbiatevi con me se quello che vi dico adesso poi non avverrà perché la finanziaria è in corso è un percorso e dunque io sono credo 26 finanziarie <ride> seguo e so perfettamente che eh, siamo partiti da una bozza, quindi da un progetto. Eh, ci sono centinaia di emendamenti a questo progetto di finanziaria che ora, proprio anche oggi, eh, stamattina l'ultimo um, aggiornamento è che oggi in Senato si andavano a discutere gli, eh, gli emendamenti proprio sul taglio fiscale, sul cuneo fiscale e sulla riforma dell'IRPEF. Quindi adesso vi spiego un po' questa roba qua e cosa quindi è previsto eh, io vi dico quello che è previsto oggi non è detto che poi sarà la stessa identica cosa probabilmente il 31 dicembre perché in genere le finanziarie vengono sempre approvate nella notte tra il 30 e il 31 dicembre perché questa data? intanto perché è obbligatorio che la legge di bilancio dello Stato venga approvata entro la fine dell'anno perché se questo non accadesse ovviamente saremmo in una situazione indescrivibile, neanche ci si può pensare, quindi ovviamente in generale finisce spesso che poi si viene evocato anche con la fiducia, insomma i, i partiti si debbono mettere d'accordo tra di loro per far uscire questa finanziaria. Siccome quello che interessa a noi oggi qua eh, diciamo per i freelance, io magari più che freelance sono insomma, un professionista ordinistico però sempre professionista sono. Eh, è quello che ci può riguardare dal punto di vista dell'IRPEF, sicuramente, quindi della tassazione. Quindi io, questo breve intervento, mi soffermo esclusivamente sul discorso della tassazione per le partite IVA. Poi magari faccio anche un piccolo cenno mh, per quello che riguarda la riduzione del cuneo fiscale dei dipendenti, se ci riesco, controllo l'orario, se no Alessandra lo sa che mi cazzo. E, e quindi, allora, Draghi, dal giorno stesso in cui si è insediato, nel discorso di insediamento, ci ha raccontato subito, ci ha detto subito che avrebbe mh, pensato, si sarebbe occupato della riforma fiscale. Sono anni che si parla di riforma fiscale. Dal mio punto di vista la riforma fiscale è un concetto più ampio del ritoccare le aliquote fiscali e gli scaglioni. Però molto probabilmente in questo periodo, un post quasi forse pandemia, con una ripresa comunque potente dell'economia, l'altro giorno sentivo che l'Italia è forse il paese europeo in cui la ripresa post-pandemica è migliore. Cioè stiamo andando più velocemente di altri paesi importanti tipo Francia e Germania quindi diciamo che siamo in un buon momento da questo punto di vista qua dall'altra parte trovare le risorse economiche per il governo per riuscire a fare una riforma fiscale degna di questo nome quindi abbassare veramente la pressione fiscale sicuramente è molto difficile perché ci vogliono risorse per abbassare le imposte quindi la scelta del governo comunque quello ripeto che oggi è eh, nella bozza della finanziaria Uh, il governo sta proponendo una riduzione delle, uh, degli scaglioni e una riduzione delle aliquote, quindi su entrambi i fronti. Faccio una brevissima premessa perché magari non ce l'ha presente proprio così a memoria. Intanto, stiamo parlando di IRPEF. Quindi, tutto quello che dico adesso riguarda esclusivamente le partite IVA, che sono in contabilità IVA ordinaria, quindi non riguarda chi è nel forfettario probabilmente molti di voi sono nel forfettario, del forfettario parlo dopo. Quindi la riforma IRPEF significa che ci sarà un abbassamento del carico complessivo fiscale sia per chi ha la partita IVA in ordinaria, come per dircelo io, e i dipendenti. Però adesso io mi soffermo sulla partita IVA ordinaria. Fino adesso noi abbiamo cinque scaglioni IRPEF e quindi eh, 5 aliquote IRPEF che eh, sono via via crescenti e sono in funzione del reddito dichiarato. Quindi, primo scaglione, eh, sono i redditi fino a 15.000 euro e l'aliquota è il 23%. Secondo scaglione, i redditi da 15.000 euro fino a 28.000, da un'occhiata perché io a memoria fatico a ricordare le cose secondo scaglione fino a 28.000 euro da 15.000 a 28.000 15 28 27% poi abbiamo il terzo scaglione da 28.000 a 55.000 38% da 55.000 a 72.000 il 41% e oltre 75.000 euro oggi in Italia abbiamo il 43% la proposta del governo qual è? Quindi se questa finanziaria Venisse approvata con quello che c'è oggi, le aliquote da 5 passano a 4. Quindi abbiamo intanto una riduzione delle aliquote. La prima resta identica: nella prima, nel primo scaglione, non c'è nessun cambiamento. Fino a 15.000 euro resta la prima aliquota, quella del 23%. Poi da 15.000 fino a 28.000, qua abbiamo una riduzione pare di due punti percentuali, quindi si passerebbe dal 27% al 25%. Terzo scaglione, il terzo, il terzo scaglione che era da 28.000 a 55.000 passa da 28.000 a 50.000, perché poi c'è il quarto scaglione che assorbe quello che prima era il quarto e il quinto. Quindi ripeto, da 5 passiamo a 4. Il terzo scaglione, siamo da 28.000 a 50.000 euro e avremmo una riduzione dal 38% al 35%. Quindi come vedete, nel secondo e nel terzo scaglione, anche se è un po' modificato diciamo, nei tetti, eh, si scenderebbe nel primo scaglione dal 27 al 25%, quindi meno due punti percentuali. Nel terzo scaglione, da 28.000, arriverebbe a 50.000. Da 38 si passa a 35, quindi meno 3 punti percentuali. Poi, ultimo scaglione, resta identico a prima. Perché? Perché resta al 43%, quindi in realtà c'è un peggioramento. Nello scaglione da 55.000 a 75.000 stavamo al 41%. Per poter compensare la riduzione dei due scaglioni precedenti, hanno aumentato l'ultimo. E quindi da 50.000 in poi, quarto scaglione, unico, siamo a 43, quindi il 41 è sparito. Quindi che significherebbe tutto questo in soldoni? Perché come dice Alessandra, i conti della serva, a me questa frase piace tantissimo, mi piace essere concreta. Se questa riduzione e accorpamento degli scaglioni da, 4 a 5, da 5 a 4, scusate, andrà realmente, eh, verrà approvata, quindi entrerà in funzione per l'anno 2000, nell'anno 2022, quindi ovviamente sembrerebbe, ripeto, eh, sembrerebbe sempre d'obbligo, sembrerebbe che eh, già dichiarazione del redditi del prossimo anno eh, andremo ad applicare queste nuove aliquote per i redditi del 2021. A questo punto, se così fosse, ci sarà sicuramente una riduzione di carico, IRPF di carico fiscale, nei redditi medio-bassi, perché la prima liquida resta identica, fino a 15.000 euro, restiamo al 23%, quindi chi fosse in un reddito fino a 15.000 euro non avrebbe nessunissima differenza, nessunissimo vantaggio. Per i redditi dai 15.000 in su fino a 50.000, Ovviamente ci sarebbe una riduzione perché abbiamo la riduzione, come ho detto prima, a due punti percentuali nel secondo scaglione e tre punti percentuali nel terzo. Oltre 50.000, la situazione è peggiora. Quindi, chi avesse un reddito oltre 50.000 euro si troverà penalizzato da questa finanziaria per l'ultimo scaglione. Oh, vi ripeto: se non è chiaro, magari io questo non l'ho detto, do per scontato che sia chiarissimo per tutti. Ovviamente, questi scaglioni sono marginali. Quindi non è che se uno arriva a 50.000 euro vuol dire mi raccomando, non è che vuol dire che se uno supera i 50.000 euro si paga su tutto il 43%, ovviamente no, gli scaglioni sono marginali, fino a 15.000 euro si pagherà sempre il 23%, fino a 28.000 si pagherà sempre il 25%, cioè da 15.000 a 28.000 e da 28.000 a 50 è il 35%, quindi poi la Fiat, la Ligua Media Ponderata ovviamente è più bassa. Questo è il discorso di IRPEF. Sembrerebbe anche, perché chi ha la partita di ordinaria come me e tutte le imprese pagano anche l'IRAP. L'IRAP, per chi non lo sapesse, è l'imposta regionale sulle attività produttive, eh, ha un range tra l'1,9% e il 4,9%. Io per esempio che vivo nel Lazio pago la massima, 4,9%. Sembra che riusciranno pure a ridurre un pochino l'aliquota IRAP. Speriamo. Per le società non sembrerebbero esserci differenze perché sulla liquota IRES, che è quella delle società, non si parla. Adesso invece parliamo un attimo del forfettario, perché ovviamente so che moltissime persone utilizzano questo regime. Quando Draghi è arrivato al governo qualcuno ha scritto che avrebbe azzerato, eliminato il regime forfettario. Io non so, certe, scusate se mi permetto, ma certe stupidaggini a chi vengono in mente. Probabilmente il concetto di comunicazione, siti clickbait, insomma, è tutto qua. Per ora, per quello che c'è, anche la stessa legge delega al governo per fare la finanziaria assolutamente non prevedeva nessun ritocco del, del regime forfettario. Quindi chi l'ha detto, ha detto proprio delle stupidaggini. Ad oggi... Il regime forfettario non sembra assolutamente avere eh, problemi, resta com'è, non viene ritoccato, non sembrerebbe, nella bozza oggi non c'è nulla, avevo letto di possibilità di ampliarlo per chi deve fuoriuscire dal regime forfettario, si era detto che chi fosse fuoriuscito per il sopraggiunto limite per il superamento del tetto dei 65.000 euro avrebbe avuto forse un paio d'anni di transizione rispetto all'ordinario ma non c'è traccia ad oggi eh, si era letto che avrebbero anche modificato le percentuali di forfettizzazione per i vari codici a tempo, ma anche là non c'è traccia perlomeno ad oggi quindi a meno che le cose non escano fuori all'ultimo momento e quindi il forfettario resta com'è e per fortuna che resta com'è, perché vi garantisco che è uno, forse il migliore, non oso dirlo, ma uno sicuramente, se non è il migliore, è uno dei migliori regimi agevolati in tutta Europa. Non si paga da nessuna parte, ragazzi, il 5% di imposta sostitutiva. Io pago quasi il 5% solo, solo di IRAP. E prima vi ho fatto tutti i vari scaglioni di IRPEF, quindi non ci lamentiamo assolutamente del forfettario, teniamocelo stretto perché è ottimo. Finisco, così penso di stare anche nei termini, ehm, due parole sul discorso sempre dell'IRPEF per i dipendenti, perché magari può darsi che molti di voi comunque sono anche dipendenti o pensionati. Chiaramente questa riduzione delle liquide IRPEF avrà, un leggero impatto, non enorme, comunque un impatto anche sui redditi da lavoro dipendente e soprattutto la novità è che ehm, dovrebbero aumentare la detrazione per lavoro dipendente. Ad oggi pare che la detrazione massima a 1880 euro la dovrebbero portare a 3.110 euro, questo significa una circa 1.000 euro di riduzione del IRPF, ma soltanto per i redditi più bassi perché le detrazioni diminuiscono all'aumentare del reddito. Quindi, non so se sono stata nei termini, sono stata velocissima. Ho cercato di dirvi tutto. Se c'è qualche domanda, sono qua. No, no Laura, eh, diciamo che si capisce bene il, il senso generale delle novità che dovrebbero arrivare e, diciamo, forse per la prima volta dopo tanti anni, insomma... Non sì. sono negative. No, eh, no, no, no, infatti, assolutamente no. Eh, è stata, devo dire, molto sbandierata. Qui, qui faccio un commento mio personale. Questa riforma fiscale è stata molto sbandierata. Se andiamo nel concreto, sono ritocchini. Certo, ritocchini. Nessuno si ritroverà in tasca 10.000 euro in più di mancate tasse, no, per carità. No, eh, assolutamente dire no. che, insomma, non anche noi che siamo nell'ordinario e quindi non abbiamo il forfettario, tutto sommato eh, un filo di meno l'anno prossimo ce ci possiamo aspettare. Sì, sì, sì, sì ripeto, eh, chiaramente per i redditi superiori a 50.000 non c'è neanche questo vantaggio. Beh, è chiaro, però e... comunque c'è pur sempre una minore tassazione degli scaglioni centrali che sì, viene in sì, parte sì, sì, sì. annullata sì. dalla... Esatto. Perfetto, quindi sono stata, vedo che sono stata molto chiara perché hai centrato. Sì, sì, il anche, punto. Dire, anche uno che arrivi, non so, a 74 mila di reddito, quindi comunque c'ha tutta quella fetta in cui va certo. 43 invece che al 41, sì. ha comunque avuto meno tasse per la parte dai la parte più bassa. A, a quel punto il mio consiglio, fatevi seguire bene da un commercialista, perché ve lo dico. Perché quando per esempio ci sono redditi così alti e l'aliquota marginale, quindi le ultime parti no, di quello che fatturate, ci andato a pagare molte più tasse, io mi faccio due conti in tasca, Alessandra, a me conviene comprare un nuovo bene strumentale, un corso, un corso, qualsiasi cosa, perché a quel punto vado a risparmiare facendo una spesa non solo vado a risparmiare il 43%, l'addizionale regionale, non vi ho citato, l'addizionale comunale è un altro 3%. L'IRAP, che come dico, nel Lazio è il massimo, quindi tu pensa, 43, 46, 51, e poi lo sapete, sul reddito c'è o l'Inps o io ho la cassa. Quindi, cioè andare a fare una spesa significa risparmiare il 70% di tasse. e Magari il corso lo usate, è un investimento a livello personale un bene strumentale uno lo utilizza quindi questo per esempio è molto importante secondo me monitorare pure ecco, quello che è la propria redditualità e se mi posso permettere di aggiungere quindi un'ultima cosa, io sto cercando proprio in tutti i modi nel mio modo di essere online per carità limitatissimo di ehm, portare proprio questo, cioè la conoscenza fiscale, avere la conoscenza di quello che è il proprio modo di essere tassati, ragazzi, fa la differenza. In Italia penso che sarai d'accordo con me, c'è un'ignoranza abissale. Anzi, per quello che vedo io, c'è la paura, uno del fisco ha solo paura. Invece, conoscerlo e essere più informati, ci sono tanti strumenti, ci sono tante possibilità di. Senza evadere, io non sto a parlare assolutamente. No, no ma capire, capire come funziona il prelievo fiscale è è contributivo è fondamentale per fare eh, le pianificazioni. Sono completamente d'accordo. Guarda, era anche una cosa, devo dire, un consiglio che ho apprezzato molto eh, in una delle ultime slide di Alessia Musi, capisci come funzionano fisco e previdenza? Perché certo, Certo. È, è assolutamente... e io, infatti, se mi posso permettere, l'ultima cosa che dico in questo periodo proprio la mia decisione attuale è quella di eh, lavorare e produrre contenuti per fare sempre più formazione e informazione cioè ho un'ambizione un Alessandra, non so se ce la farò vorrei diventare lo posso dire, <ride> vorrei diventare la commercialista che fa solo formazione e formazione fiscale cioè dare un questo un dare questo utilissimo, un, un servizio solo di questo, adesso Così, vabbè, magari molti mi conoscono, nel camp, il mio sito, il link, insomma, ce l'avete, però io adesso, insomma, sto aggiornando anche questo discorso qui. Proprio in questi giorni ho pre presentato il primo prodotto di questo tipo, che è, questo è per i forfettari, quindi, diciamoci la verità, il forfettario è molto più gestibile, però è proprio un, un, come dire, un corso e un programma per imparare a farsi i calcoli di tasse IMS da soli, in perfetta autonomia, quindi a prescindere dal proprio commercialista. E spero di poterlo proporre il più possibile, perché chi l'ha già visto mi ha detto, eh, dice guarda, è, è veramente fatto bene, si tratta di un programma per farsi calcolo delle tasse, adesso... ma non solo, che io proprio sto un mese con le persone e gli spiego come si fanno i calcoli. E vorrei sempre implementare di più questa cosa perché secondo me in Italia è proprio assolutamente fondamentale, c'è proprio un distacco da, dal fisco, no? E invece è sbagliatissimo. Sono d'accordo Laura, infatti non a caso poi di questi temi e di soldi ne abbiamo sempre parlato tanto all'interno del freelance camp, quindi ti ringrazio di nuovo e ricordo Prego. anche che dentro la welcome bag c'è anche la tua guida al fisco e... Alla prossima. Ciao. Ok, grazie. Ciao a tutti. Ciao ciao.